Salve a tutti raga e bentornati in questo splendido e spettacolare video di Dragon Ball Xenoverse Bentornati in questo canale e in questo splendido video yeah. E adesso raga andremo a fare un'altra e mitica storia Non so se sarà l'ultima Occupati di Bardak Non ci credo Bardak, oh mio Dio Si può dire che Bardak sia uno dei miei personaggi preferiti dopo Goku Ultimi momenti, Bardak padre di Goku non sono mai arrivato a questo punto Ma sono qua con voi raga E andremo avanti fino alla fine 737 Era 737 Bardak <ride> Ecco Bardak per un attimo ha sorriso Però sono arrivato io in suo soccorso a quanto pare dobbiamo Ma che cos'è? Incredibile, quello è il Bardak, il padre di Goku Bardak ha lottato fino alla fine contro Freezer Se verrà sconfitto la storia cambierà Aiutalo per favore Sembra che tu sia dalla mia parte Sì certo Bardak Ti aiuterò a sconfiggere questi dementi. Bene, dimostriamo cosa possono fare Le Sai, i Saiyan Che c'è? Il nostro misero guardiero ha fatto amicizia. Come osi! Come osi far incazzare Bardak? Attaccalo! Attaccalo! Dobbiamo essere velocissimi ragazzi a sconfiggere questi maledetti eserciti di Freezer. Mi sembra di essere... Come Bardak che ha dovuto sconfiggere un sacco di nemici Nella storia Vai Spezzale in due Ti spezzo in due Prendi questo Masenko finalmente questo Masenko è riuscito Sparisci ti farò 4000 mosse se non te ne vai! Non avete scampo! Contro me, bada kei! Attacca! Spera che tale! a me di rompente! Vieni qua che ti faccio la festa Ti do il resto se vuoi Oh! E ti aspetta questa camea Ti è piaciuta? Mangiatela tutta Ah oh, Freezer Vieni qua Non ti perdonerò mai Zarvan apri il portello Superiore e adesso L'ultima scena Che vedremo a quanto pare Da maledetto Freezer Ti, ti farò mangiare la polvere Ah finalmente sei uscito allo scoperto Sì Noi Saiyan abbiamo sempre rispettato I tuoi ordini Ci ripaghi così? Ho deciso di annientare i Saiyan anni, Il pianeta vegeta Finora ho sfruttato voi Saiyan Non eravate altro che i miei strumenti Cosa? Che strano Freeze avrebbe dovuto distruggere Vegeta senza sfidare Bardak Infatti la storia sta cambiando ragazzi Vediamoci di capire cosa succede Prova ad attaccare Freezer Maledizione! Sembra che sia la fine per questo pianeta Io non ti perdonerò mai! Ah! Queste sono le grida di Batha. Elevatevi dal cavolo. Devo battere... Sto cavolo di freezer. Basta. Mi sono rotto i cavoli adesso. Prenditi questo maledetto freezer. No. No, oh, mamma mia, mamma mia, no. Riprenditi. Capsula Energy! Meno male che avevo l'oggetto di battaglia, la vita! Certo, dopo aver ammazzato 15 dei suoi scagnozzi! Cosa vi aspettate, raga? Che perda l'ultimo, mai! Mai. E poi ma! Boh, un freezer! È quello che ti meriti! Perché vuoi sterminare noi Saiyan? Pezzo di bestia? Non te lo permetterò! Stavolta a cambiare il futuro! Come disse Bardak nella storia! Fraser! Non ti lascerò! E lui me lo va prendere con quella cavolo di sfera? Ma è il tuo destino Questa è la fine <ride> A quanto pare abbiamo concluso pure Non avendo ucciso Freezer Ecco il momento cruciale Freezer fa la supernova E distrugge il pianeta Vegeta E Bardak Viene spazzato via a quanto pare E qui il pianeta Vegeta esplode raga, esplode, Freezer compiaciuto Che fuochi d'artificio Sono così felice, temevo che l'esplosione ti avesse colpito Ottimo lavoro, sembra che siamo riusciti a proteggere quest'era Con l'eccezione di Bardak Quel buco nero che ha ingoiato Bardak, l'hai visto? Ecco il buco nero Forza, muoviamoci, seguiamo il buco nero che ha inghiottito Bardak Però non avverto nulla di strano nella pergamena Demigra non la controlla direttamente perché Laura sa sarà debole Trunks, controlla per conto mio Controllare? E come? Accidenti, dovrei fare Tira fuori queste pergamene, vedi? Di che periodo temporale si tratta? Non lo so, per questo ti chiedo di scoprirlo Per ognuna di queste pergamene, vuoi dire che tutte quante? Cioè, dovrebbe controllare tutte le pergamene? Mamma mia Casino Buona fortuna E se hai qualche domanda, sai dove trovarmi? Certo, dare un'occhiata hm. Tu tu torna più tardi Perché Trunks deve fare i compiti Giustamente Come se andasse a scuola E si conclude qua raga con questo splendido video Di Dragon Ball Xenovers. Come sempre raga Tutti i giovedì e martedì dalle 2.30 alle 6 Con altri splendidi video Da Vegito Golden È tutto raga Alla prossima